Pace bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati! Il 6 gennaio celebriamo la solennità dell'Epifania, la festa della manifestazione del Signore a tutte le genti simboleggiate dai magi. Il Vangelo mette in luce il cammino di questi uomini che si lasciano attirare dalla luce di una stella, che hanno il coraggio di mettersi in cammino, che non si scoraggiano davanti alle difficoltà e con perseveranza arrivano davanti a Gesù, lasciandosi cambiare da questo incontro. Forse è proprio questo loro dinamismo, questa instancabilità nella ricerca, è ciò che ci affascina, ci attrae ci ricordano che la vita, e soprattutto la vita cristiana, è un camminare. Non a caso i primi cristiani erano chiamati quelli della via, che appartengono a Gesù e camminano con Lui e verso Lui, verso una pienezza alla quale ogni giorno sono chiamati a tendere. Dunque, miei cari, è bello anzitutto chiedere al Signore questa grazia, di risvegliare la voglia di camminare, di tendere alla santità, Grandi avversari del camminare sono la tiepidezza, la pigrizia e la rassegnazione. La tiepidezza proprio di chi non sa più mettere il cuore in ciò che fa, la pigrizia che ti porta a rimandare perdendo occasioni preziose e la rassegnazione, la perdita di speranza capace di spegnere il cuore e chiudere gli occhi davanti alle tante novità che ogni giorno ci vengono offerte. Vogliamo ora provare a scandire le tappe del cammino dei magi in modo che ognuno attraverso piccoli e semplici spunti possa ritrovarsi a seconda del proprio cammino. I magi vedono sorgere una stella, una stella meravigliosa, lucente, diversa. Cosa scelgono di fare? Pensate, tanti la vedono, loro si mettono in cammino. Lasciano dunque che il creato gli parli del creatore si lasciano interpellare dai segni che Dio semina nella realtà concreta, potremmo dire nella realtà di ogni giorno. Vedete, miei cari, il creato ci parla di Dio, è la prima rivelazione di Dio, la rivelazione naturale. Come un'opera d'arte ci rimanda all'autore, così il creato ci rimanda al creatore. Questo ci dice anche che Dio ci parla ogni giorno attraverso la realtà che ci circonda, anche attraverso gli eventi. Il punto è, noi guardiamo distrattamente le cose o cerchiamo di cogliere il senso delle cose e di ciò che ci accade? Lasciamo che tutto scorra come se fossero una serie di cose a caso o di eventi ininfluenti o cerchiamo di cogliere ciò che Dio può dirci dietro tutto ciò? Ma non solo, miei cari, Dio ha disseminato di luci la nostra vita, Sin da quando siamo piccolini ci sono stati momenti particolari nei quali la grazia ci ha toccato, momenti di intuizione profonda sulla nostra bellezza o su quella che poteva essere la nostra vocazione, la nostra missione. Dio semina di luci la nostra storia, ci attira a sé e verso il compimento della missione che ci ha affidato. Ci potremmo chiedere quali sono quelle luci belle, quelle intuizioni profonde? Quelle grazie che Dio mi ha donato, che mi spingono a camminare, che mi attraggono all'amore vero? I magi dunque si mettono in cammino e arrivano a Gerusalemme e cercano naturalmente il Re dove ognuno lo cercherebbe, cioè nella reggia. Ma il Re non è lì. Quasi come a dirci ci sono delle luci belle, ci sono delle intuizioni, delle ispirazioni, ma la nostra intelligenza arriva fino ad un certo punto. Noi tendiamo a seguire le nostre categorie, le nostre aspettative, ma Dio è oltre, è altro, è diverso. Arrivati alla reggia trovano un altro tipo di re, un re per il quale la stella non è qualcosa di bello, un re per il quale l'annuncio della nascita del vero re è scomodo. La storia ci ha consegnato un personaggio estremamente ambiguo, egocentrico, pericoloso. Erode addirittura è stato capace di far uccidere i suoi familiari per paura di essere usurpato. Erode è il tipo di re, è il tipo di uomo che non vuole essere scomodato e vuole essere lui l'assoluto e il centro di tutto. Erode è quel tipo di uomo che vive per sé, il suo io è Dio, ciò che conta è emergere e avere potere sugli altri a discapito degli altri. Tutti in fondo abbiamo qualcosa di Erode in noi. Abbiamo una lotta aperta contro quella parte egoistica che ci porta a voler rifiutare le visite di Dio, a chiudere il cuore alla sua parola, a respingere le ispirazioni dello Spirito laddove ci muovono a donarci di più, scomodandoci dai nostri falsi troni. Addirittura Erode, dopo la descrizione che faranno gli scribi, chiama segretamente i magi cercando di ingannarli, invitandoli a prendere informazioni e a fargli sapere dov'è questo bambino perché lui possa adorarlo. Noi sappiamo bene che sta mentendo. Il suo unico obiettivo è far fuori questo bambino. Erode in fondo rappresenta una mentalità menzognera e di morte, potremmo dire rappresenta il male stesso. Noi dobbiamo sapere che nel cammino di questa vita incontriamo anche mentalità avverse, tentazioni. Abbiamo un nemico, un nemico che instilla menzogne, che semina morte, che ci vuol condurre fuori strada. È dunque importante imparare a discernere ciò che viene da Dio da ciò che non viene da Lui. I pensieri e le ispirazioni al bene che Dio suscita, le suggestioni al male che il maligno scatena. Ci potremmo domandare quanto cerco di discernere la volontà di Dio? Cerco di essere attento a ciò che mi passa per la testa, a ciò che sento? Tendo a partire in quarta o a discernere, a riflettere sull'origine delle mie ispirazioni e sulla conseguenza delle mie azioni? San Tommaso Masomoro diceva prima di agire pensa, prima di pensare prega. Giunti a Gerusalemme, i magi per proseguire il loro cammino hanno bisogno di un'altra luce, più potente, la luce della Scrittura. Gli scribi indicheranno loro le coordinate, il bambino nascerà a Betlemme. Tutto l'antico parla di Gesù, tende a Gesù e si compie in Gesù. Questo ci può dire anche per il nostro cammino che non bastano le ispirazioni interiori, né tantomeno le intuizioni belle, abbiamo bisogno della Scrittura tutto ciò che mi passa per la testa e nel cuore va vagliato, filtrato, illuminato dalla parola di Gesù, è quello, il primo e fondamentale criterio per capire la bontà di qualcosa che mi passa nel cuore. I magi si rimettono in cammino, la stella era sparita quando entrarono nella reggia, ora rieccola, splendida, luminosa. Così è anche per noi, quando andiamo fuori strada si spegne la luce, diminuisce la gioia. Quando ritroviamo il percorso e muoviamo nuovamente passi nella direzione giusta, torna la gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Adorare è un atto riservato a Dio. Riconoscono in quel bambino non solo il re dei giudei, ma qualcosa di più, Dio stesso. Successivamente, dopo aver offerto i loro doni, avvertiti in sogno di non tornare da Erode, tornarono per un'altra strada. Come a dire, quell'incontro con Gesù cambia il loro percorso, tornano a casa diversi. Anche noi siamo chiamati ad entrare nella casa, figura della chiesa, dove troviamo il bambino, quel Dio che ancora oggi si fa piccino nell'eucaristia, con Maria, sua madre. Anche noi siamo chiamati a prostrarci a Lui, ad adorarlo a celebrare l'incontro con Lui, specie nella liturgia, ad incontrarlo nella preghiera personale, meditando la sua parola, e ogni incontro vero con Lui ci cambia, ci aiuta a tornare a casa per un'altra strada. Quella parola ascoltata con fede, quell'incontro partecipato attivamente, quel momento vissuto profondamente, lascia tracce di eternità, plasma il nostro cuore conformandolo al suo. Cari fratelli e sorelle, chiediamo che il cammino dei magi risvegli anche in noi il desiderio di camminare, di essere santi e di muovere i piccoli possibili passi nel bene che qui ed ora possiamo compiere affinché la nostra vita brilli della sua luce e a nostra volta possiamo diventare stelle che conducono tanti a lui. Che il buon Dio vi benedica Pace e bene a tutti.